E sì, mi colleghi qui presenti, in qualità di esperto nel campo della musica, ho analizzato e considerato con attenzione i testi di molti brani, che dico moltissimi brani del repertorio della canzone italiana per arrivare alla conclusione che molti testi che dico moltissimi testi fanno letteralmente graviare chiaramente voi al di là delle parole Vorreste qualche esempio? Lo volete qualche esempio? Eh? Va bene. Visto che me lo state chiede chiedendo facciamo qualche esempio. E partirò da alcune canzoni classiche per approdare a quelle contemporanee. E sposta questa luce della telecamera che mi stai a Cominciamo con un brano di Lucio Battisti. 29 settembre. Tu che fai? Seduto in un caffè io non pensavo a te. Ma io dico, come puoi stare seduto dentro un caffè? Ma allora sei piccolo piccolo. Il signore laggiù mi dice che non devo parlare male di Battisti. Vabbè, era un grande, lo so, ma come si fa a scrivere frasi come... Eppur mi son scordato di te. Allora, fermo, fermo. Come posso affermare di averti scordato se ti sto pensando e parlando? Altro mistero. E eh vabbè, passiamo ad Arisa, Arisa, quella lì. La notte. Mi porto appresso un dolore che sale, che sale, si ferma sulle ginocchia che tremano, e so perché. Ma fammi capire, cara Risa, da dove ti sale sto dolore? Perché, vedi, se si ferma alle ginocchia, allora vuol dire che ti sale dai piedi. Io il rimedio ce l'avrei. Visto che hai il male ai piedi, e ti sale, ti sale, ti consiglierei qualche bagno caldo. Tipo per diluvio sennò ti farti vedere da un podologo serio ma siccome se tu dici io so perché allora, ma se lo sai perché ti, pro ti porti appresso questo dolore? e poi vabbè, ce n'è un'altra si chiama... ce l'ho lì Alessandra Amoroso la canzone si intitola Immobile. Ma ti rendi conto? Immobile. Così. Immobile. E poi dice. Sta per grandinare, ma io non so tremare più. Stamattina cercavo qualcosa di te e volavo lontano. <ride> Pure era Alessandra Amoroso. Vale la regola Facci capire che cosa stai dicendo Dico io Lo dite anche voi? Lo vedete che è la palestina? Allora Sta per grandinare ma non tremo più No, non tremo più Ma se sta per grandinare figlia mia Tu stai a casa, al calduccio Eh, to' la brava poi affermi che cercare qualcosa di lui e volare lontano, lontano, lontano. Ma sto lui, dico io. Lo dite anche voi? Le sue cose le nasconde le tira via lontano, lontano. Tu però voli e le vai a cercare. Brava, brava ragazza. Ma tu che voli? He'd buy a phone.